Prema 1. Per accedere ai servizi IMSS, prema 2. Il servizio è momentaneamente non attivo. È possibile consultare le condizioni di apertura, e prenotare un accesso presso le strutture territoriali, tramite l'apposita sezione, trova la sede, sul sito istituzionale, www.ins.it, oppure mediante la funzione, sportelli sede, presente all'IMSS.